Grazie Presidente. Eh, più volte la consigliere che mi ha preceduta ha ricordato ciò che abbiamo enucleato eh, nelle sedute della Commissione Pari Opportunità relativamente a una migliore razionalizzazione della, della mobilità pubblica in riferimento alle, ehm, agli incarichi, al peso, alla Ehm, così, alle attività di curatela che soprattutto le donne eh, svolgono nei confronti dei loro familiari, siano essi eh, minori, figli eh, o persone anziane, eh, che anche ben volentieri insomma, di cui ci prendiamo carico. Il punto è che questi, mh, questa osservazione è stato fatto rilevare che può essere presa in considerazione soltanto qualora sia attuato il bilancio di genere, cosa di cui le amministrazioni precedenti hanno parlato a lungo, approfonditamente, impegnando risorse e, ehm, e impegno, ma che non hanno mai attuato. Soltanto nel momento in cui il bilancio di genere verrà attuato e quindi si vedrà eh, dall'analisi eh, dalla, dall dei dati quello che sarà necessario fare potrà essere attuato se noi aspettiamo quel giorno in cui potremmo come dire, raggiungere la perfezione delle azioni saremo tutti contenti ma nel frattempo la città deve continuare ad andare avanti forse qui c'è qualcuno che crede che si possa continuare a scrivere epigrafi su marmo e, e, e su questo continuare per l'eternità. Le, Noi pensiamo che si possa andare avanti passo dopo passo, giorno dopo giorno, correggendo quello che va corretto perché la città deve continuare ad andare avanti. Grazie.